pensavo okay. ciao. ciao ciao no io guardo ho portato un pochettino di un po' di mio dio grazie oh che oh, no. dire ni nida dire con maschie Signorine e fanno amore di i e i le se volte le danze, signorine, e signorine che parzennano, zambe di canestro, zambe di canestro, zambe di gambe, zambe di gambe, zambe di gambe, pulisse e il zambe e gambe, zambe di gambe, sono un'attrice più che una, che una cantante però siccome ho cantato quando ero ragazza allora canto pure mo' e infatti mo' mi canto un'altra canzone che si sta là? vedi noi cantiamo perché... eh questo praticamente lascia la faccio si lascia grone, davvero... per onestà per la Giarrini non sono i ricagini e le donne, neanche sono in direte voi che chi è insomma ma che fa mi voglio presentar sono luci del valietà luci del val, luci del val, del val, del val volete la sovranna e me guardate ca tenga che tira, mettere il palero e cantà e pure la spaccata ti farò mettere luci del val, luci del val, luci del val questo qua, che guarda che campo fa, aspetta ma capisci, è proprio il re lo sisca e dopo il bagno è tanto dai campi... No. Chiaramente lasciando così un sacco di movimento, per motivi logistici lo facciamo? La nostra per esempio. Apro due a Santa Fe, sono una grande estate, faccio i tournée in Canada e nel Madagascar. Non fa per dire ma non il murino non trovi più un Ti devi russa. Non ti a pensare, sul tante race non lo fa, l'utta, Lucide stai, non uccide, non uccide, non uccide, non uccide, non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 quello dice io mi ricordo oh solo mio stanno pronto basta E' finito oppure yamma, yamma, non si ricorda assolutamente altro che quello e poi la canzone italiana è Volare di mister Domenico Modugno che era un grandissimo Modugno era proprio un grande ma sto parte cinese ma avete fatto in meglio una storiellina troppo divertente allora c'è stato uno, uno, uno russo uno russo uno slovacco uno, uno, uno italiano siamo solo noi per cui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 uscire bianco e pescire rosso, dopo i confetti suoi sciuti difetti, caro giovanni, tu non ce vuoi fare. Se riflettevi, se bene pensare, tutti questi guai non stivano a passare, mi piacciono e ti disperi, e voglio allucciare, te le pigliate e brutte e ti salva. Ti è piaciuta, ti è piaciuta, era della caragare, la buttassi sull'altare sotto il braccio insieme a te, non ti vedo afflitto st- Chi vuoi prendere un altro nome, perché lui è lì, chissà di dove sei, questo è eh? A Bosnia, questo è San Racino, dico ogni Cosa San Racino, è lui tuo aglione, oh San Racino, oh San Racino, è tutte femmine fanno ammurato, è belle facce, è belle cose, sa buon fanno ora, è malandrino, è mandatore, La la, la la, la lina, la la la la la la la la la la la la la così la la la la camella, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la così Carabello. Carabello. Carabello. non mi ricordo che ci stato questa è dedicata a una donna bellissima gli uomini fanno così tu quando una bassa, mi fai una mossa. poi con carossa che ci fai si è una pupata e tutto avvicinato si scrive qua sei una abbondante, non lo vivi con barbiere, sapone pensa a te, io vivi da coppa 7, 6 e dici ma chi è? E tu quando passi tu fai una mossa, è un carrozza che si finisce di pasare, si è occupata e tutto vicinato, si spira e va. Sei una abbondante, e questa la dedichiamo a tutti quelli che hanno qualcosa sullo stomaco, a quelli che non amano la vita, a la volete, capra carta se volete, una costata a fiore portate le tre panini, un uccello di tre di, un caffè con caffeina, e 003. Ah, voglio che tu sia bassigna, voglio che tu sia tutta voglio che tu la bassigna, voglio che tu sia bassigna, voglio